I stes de quan seri un fiolet, mi buammo l'abitudine, de fa passa la solitudine, si l'aria destu motivet Quan pensi alla cesira, el me tira, el me tira, quan pensi alla clock, el me tira a morte. Quan pensi alla Leonora el tira per un'ora. Ma quando pensi a Mario allora il tira più, se il verminga tira che proprio niente fa. le sempre quel il ritornel che canta in ingarità, la paionetta sempre drisa, i soldati che fai sentinelle. Wow. Si pensi alla Cesira El me tira, el me tira Quando pensi alla Cloclo El me tira a mo' Quando pensi alla Lenora El tira per un'ora Ma quando pensi a Mario Allora el tira più Se il verminga tira Che proprio niente fa E per cercare fa far passare El temp il calendari, el navigante solitari, tari, el semet a cantar. Quan pensi alla Cesira, el metira, el metira, quan pensi alla clocló, el metira a mo. Quando pensi all'elenora, è il tira per un'ora, ma quando pensi a mario, allora il tira più, se il verminga tira che proprio niente fa. E dopo l'ora di ora siun, anche al seminarista, in la sua cela ferroista, el il canta in geno giù. Gnam, gnam, gnam, gnam, gnam. pensi alla Cesira, el me tira, el me tira, quando pensi alla Cloclo, el me tira a mo quando pensi alla Nanora, el tira per un'ora, ma quando pensi a Mario, allora el tira più, se il Verminga tira che proprio in niente fa.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 When you la about Eleonora, tira per un for ma hour, but when you think about Maryou, then she takes it a little, if she takes it a little, she takes it a little. And to finish with the moral, we hope that the solitari this song, maybe a little, not a national Pensi alla Cesira, el me tira, el me tira, quand pensi alla Cloclo, el me tira a mo. Quan pensi alla Leonora, el tira per un'ora, ma quando pensi a Mario, allora el tira più, se il Verminga tira che proprio niente fa. Quan pensi alla Cesira, el me tira, el me tira, quand pensi alla Cloclo, el me tira a mo. Quand pensi a Lenora, elle tira per un'ora, ma quand pensi a Mario, all'ora elle tira più, se il verminga tira, che è proprio niente fa...